Hai inviato la tua bella email ad una label, sei tutto contento, soddisfatto, entusiasta del tuo brano e... nessuna risposta. Beh, innanzitutto non buttarti giù, può non dipendere da te, magari è finita nello spam e con tutto quello che uno riceve oggi non è che si va a controllare tutto, magari l'ha ricevuta, l'email è stata letta, però si è dimenticato di te. Beh, non sei al centro dell'universo, e quindi qualcuno può anche dimenticarsi di te. può succedere. Oppure la cosa che è effettivamente più probabile è che la persona dall'altra parte non abbia bisogno di te. Le label oggi sono comunque organizzate, si fanno il calendario di qui a due mesi, cercano di riempire gli slot e organizzare le uscite il più possibile. Quindi effettivamente magari non c'è uno spazio per un artista sconosciuto che li contatta via email. L'ho visto in studio, è capitato che la persona accanto a me ricevesse delle email mentre stavamo lavorando a un brano e come funziona? Apri le email, cancelli tutte le varie pubblicità, promozioni eccetera, ricevi un brano, l'ascolti eh, due o tre secondi, scorri avanti nel mezzo e dici no vabbè non sono interessato e la persona accanto a me aveva anche buon cuore di rispondere, cosa che non è per niente scontata. Che voglio dire con questo? Spesso le label invitano ad inviare i propri demo, i propri promo eccetera, ma non necessariamente hanno bisogno di musica nuova, molto probabile sono già organizzate o hanno chissà quante cose in ponte, ma non è questo un buon motivo per non farlo, perché serve prima di tutto a te. Il tuo brano è compiuto, provi a pubblicarlo, quindi provi a farlo uscire dal computer, innanzitutto hai quel brivido dell'attesa del feedback che è una delle emozioni più belle che si possa provare. E poi soprattutto cerchi di dare voce a quella che è la tua creazione. Il fatto che non ti rispondano, non ti deve buttare giù, anzi è una cosa piuttosto normale, piuttosto frequente da mettere in conto. Inviare le email serve prima di tutto a te, te per mettere punto ad un progetto e cercare di renderlo pubblico. Può succedere che ci vorrà anche un anno prima che questo succeda, perché devi prima trovare la persona veramente interessata a te interessata a te e a non a chiunque altro, perché spesso le mail che invii così guardando su internet finiscono a persone che non sono interessate a te, ma non vuol dire il tuo prodotto non sia buono, si tratta solo di cercare chi effettivamente può essere interessato a te ed è quello che ti invito a fare e ti auguro anche di trovarlo.